buongiorno a tutte buongiorno come state spero bene allora nuovo video che che chiediccio allora prometto che eh, stamattina è un po complicato registrare i video perché sono da un bel po eh, per mettermi in questa posizione trucco che è un po così eh, provvisoria poi vedrò un po' come mettermi non è proprio provvisoria ma quasi perché ancora devo fare tante prove per come mettermi per fare video qua su youtube ma anche per come mettermi eh, a registrare questi due video che chiriccio quindi nulla allora oggi mi trovate appunto a fare video che chiriccio domani forse altri video diversi, si se sì sempre chiriccio ma di prodotti ricensirvi. Allora, sto scontrando poco visual, ma non me ne importa niente, ma un po' me ne importa perché altrimenti non sarei qua. Comunque nulla, eh. non ho detto all'inizio del video, se vi va mettete un bel like, commentate e eh. Perché no, senza essere forzati di iscrivervi, di iscrivervi al mio canale YouTube e attivare la campanelluccia per non perdere i prossimi video. Aggiornamento, YouTube, YouTube appunto. E basta. Il resto sapete quello che dovete fare. A, mh, andare sul mio profilo Instagram e seguirmi se vi sì. Come YouTuber, melania trattino, sotto. E su TikTok, come melania Beauty Makeup. E poi su Facebook come Melania, Melania, Melania Makeup and Beauty e basta il resto non ho blog cioè il blog ce l'ho ma è da un bel po' che anzi da tanto tempo che ce l'ho così come sarebbe a dire così che si scrivo e non ci scrivo non sono più tanto attiva come quando ero all'inizio quindi sto scrivendo ben poco comunque mi ho scaricato l'app del blog e spero che riuscirò a tornare di nuovo attiva come prima vediamo perché adesso mi sto notando che da TikTok a Instagram sono più attiva su YouTube ancora di più perché su YouTube faccio sempre più video eh, perché su Instagram ogni tanto fa il pazzo Instagram non mi fa attivare, non mi fa, non mi fa attivare ciao le melani siutati, svegliati allora su instagram non mi fa caricare le sto caricare le storie eh, che voglio io nel senso metto un, due o tre video mh, di quello che vi sto aggiornando di cosa mi accade durante la giornata di ciò che mi accade durante la giornata e mh, nulla non riesco ancora a, a capacitarmi perché ogni tanto faccio queste storie instagram ma vabbè Niente e nulla. Se mi sentite senza il microfonino. Che ovviamente ha perso un pezzo, perché non so se voi ve ne siete accorti. Vedete qua. Questo prima aveva un, una spugnetta, non ce l'ha più, non so dove sia andata a finire l'ho persa. Mi sa che mi tocca prendere un altro microfonino. Perché questo qui si sì. l'ha persa. Vabbè, no comment se non è che c'è una discorta c'è da prendere a Cinesi vediamo a poco costo e nulla così è quanto bene, voi cosa mi raccontate? Bene, non ve l'ho ancora chiesto cosa mi raccontate? a 3 minuti e anzi no, a 4 minuti e 2 secondi e niente io ho la giornata che all'inizio stava diventando bella e adesso sta diventando un pieno e allucinante schifo. Aspettate un secondo che per voi sarà un minuto. Infatti era come vi dicevo io, era bella e adesso è diventata veramente uno schifo totale. Non è bellissimo, ho sentito dire dalle Martinos che anche da loro, ovvero come in tutta Italia non è bella la giornata lo stesso, si stanno un po' facendo vabbè, vabbè la giornata non è dei migliori in tutta Italia ma mm, no comment perché purtroppo non vogliamo, anzi bene o male, noi vogliamo le giornate belle, però di tanto in tanto arrivano una giornate di, mm, vabbè, ci siamo capiti di M perché le giornate di merda non è che le trasformiamo noi purtroppo a volte eh, il tempo è quello che è. E ce la dobbiamo prendere per quello che è cioè con la nuvoletta che piove adesso sto dicendo delle castanerie però voi sembreranno cose futili ma in realtà poi accadono cose che non ci piacciono cioè non sto qua a dilungarmi troppo perché poi rischio di diventare noiosa, antipatica e stupida, quindi non mi sto a dilungare di come si trasforma il tempo quando fa disastri che non dovrebbero accadere, quindi non comment, non voglio fare come si suol dire l'uccello del malaugurio ma è così e io vi auguro mettendo le corna, tra virgolette, e incrociando le, le dita, mi auguro che in tutta Italia stiamo tutti bene anche se con questo periodo storico non comment ma che il tempo almeno il tempo faccia il bravino il bravo diciamo perché no no no no così non si può già noi non rido perché non ce la faccio a ridere ragazzi voi direte perché non tiro un sorriso io il sorriso lo, lo ce l'ho ma um, quando si tratta del tempo anomalo e brutto e allucinante io evito di uscire di casa come in questo caso che ogni tanto sento un tuono o oh, non so cosa quindi no. conto no adesso non sta facendo nessun tuono nulla però ho l'impressione che si stia preparando brutto tempo non lo voglio non voglio fare scongiuri mai così allora scusate la lunga assenza qui eh, per, un, per un bel po' di tempo ma mi era necessario, sono le 10.32 e eh, nulla, tipo voi direte beh con questo che ci frega se sono 1062, sì lo so avete ragione non ve ne può fregare un <ride> però vi ho voluto dire perché sono mancata quasi più di un'ora mezz'ora non lo so neanche io forse proprio, per voi può sembrare un, un, un, un troppo, tantino troppo però era necessario perché volevo vedere cosa stavo facendo fuori dalla mia stanza e, e niente, eccomi, eccomi qua, per fortuna sono tornata e niente ragazze, adesso io eh, tra poco butto questi prodotti che ho qua dentro questa scatolaccia, questa gustaccia no, gustaccia no, però eh, dentro ci sono un sacco di prodotti che mi sono piaciuti e che non mi sono piaciuti, però il resto mi è piaciuto, quindi va più che bene adesso li infilo qua sotto poi come finisco il video ovviamente li pongo nella, nel bustone dell'immondizia eh, separatamente se, separatamente sede che si dice no? separatamente, se, in separata sede ovvero nella indifferenziata carta della carta no aspettate No, plastica della plastica e, e plastica perché è tutta plastica che ho non ce n'è altra discussione così è tutto plastica quello che ho raccumulato dentro quel busta quel bustone lì che tra l'altro era un bustone della maquillaia vero sì? Maquillaia che adesso si chiama non mi ricordo come si chiama Puh, vabbè, è un sito di, è un sito spagnolo di più di, di bellezza Make up e eh, vabbè, comunque comunque sia è così e niente. Cosa ho visto ieri di bello? Ho visto eh, se non ero fatta di pensare perché eh, non mi ricordo se ho visto quarta repubblica. No, cos'è che era dritto rovescio? Non so se era dritto rovescio o, o um, come si chiama. No, non sto dicendo che sono confusa per niente Sto pensando a cosa ho visto ieri sera Per raccontarvi un po' di notiziarie Anche se voi Ripeto, non me la frega, una Non voglio dire parolacce perché poi mi Mi Rovinano il video, ovvero me lo, me lo... Come si dice? Non viene a mente mi sabotano il video, non so come... vabbè, comunque mi ballano il video per, per non dire troppe fesserie che non c'entrano una mazza con youtube, però è così la, la, la sostanza è quella, non si sfugge da lì quindi provo a dirvi, io non so se ho visto Grit Rovescio che ti Aminera. comunque sempre un talk show come lo chiama Guido D'Ambrosio eh sì, è vero, voi direte, ma come non ti piacciono i talk show però ti guardi. Io in un certo senso non mi dispiace nei talk show, è come guardare grande fratello, voi dite no, io grande fratello, uomini e donne, non lo guardo perché non mi piace, ma tutto sommato un po' ti piace, quindi dire guardi, non dire che non lo guardi perché lo guardi, è un po' te gusta, scusa eh è come dire io non guardo quello poi dite le bugie perché ve lo guardate tutto sommato è vero è brutto non essere dire di non essere sinceri quando invece in realtà non lo siete sinceri perché è vero adesso non voglio prendere per bugiarti che, che, che, che voi non guardate quando voi magari non lo guardate davvero però non so neanche io cosa pensare perché c'è gente che dice: No, io non guardo questo, non guardo quell'altro. Poi, sotto, sotto, vi becco che ve lo state guardando. Perché su Facebook e su Instagram, non so quanta gente si sta guardando o oh, mie e donne, o oh, grande fratello, quella è porcinatela. <ride> Oppure, che ne so, um, come si chiamano? Quei talk show tipo dritto rovescio quarto grado e chi la la chi ne ha più ne mette e nulla invece quest'anno anzi prima che arrivasse l'anno che verrà ovvero il 2022 mi sto guardando l'anno che verrà appunto mi sto guardando su re 1, cos'era sanremo si sì, sanremo 2021 E era chiamato, prima di arrivare appunto punto 2022, l'anno che verrà di Sanremo quest'anno un pare che vi sarà l'Ariston, il palco dell'Ariston, sì, esatto e il palco dell'Ariston, per esempio, mi sta piacendo un botto anzi, mi piaceva già da quegli anni che, eh, come dire, che... Mh, face, fa, fa, come si può dire, fa, facessero? vabbè, comunque penso di essermi spiegata amo due mio più che altro a parole mie quegli anni che facessero, non so se si dice. comunque quando facevano quelle musiche lì tipo del top the pops aspetta allora c'era Valerio Scano quegli anni nel 2010 2009 o oh, mi sbaglio io, corrigetemi se sbaglio Valerio Scano il sonora. Nella categoria giovani io parlo, eh? Nella categoria degli altri personaggi non lo so, degli altri cantanti. Eh, I tenori, il volo, poi che altro vi stavano? Eh, vabbè, non mi ricordo altri cantanti che vi erano, vabbè. Negli anni passati c'erano Giorgia, Laura Pausini, le altre non mi ricordo, poi ero Sramazzotti no, negli anni che io ero proprio piccina, piccina, piccina, piccina proprio piccola, bambina bambina ero, nei, sto parlando degli anni 80 agli anni 90 a, agli anni più su andando più, più su dagli anni 80 agli anni 90 verso gli anni 2000 allora, negli anni 80 vi era ehm, non parlo solo di Sanremo come si chiama 80 o 90 ma parlo dell'Ariston anche dell'Ariston eh, per tanti cantanti adesso mi ricordo tutti bene non mi ho segnato niente ragazze, perché vado così a ruota libera come mi esce mi esce eh, se mi state chiedendo non farai tagli vero? no tagli non ne faccio perché ragazze, sapete mi piace essere trasparente e, e, e come, limpida come l'acqua posso dire se faccio tagli non si capisce la mazza già lo so quindi non faccio tagli se dico con che fesseria forse la taglio, vediamo come mi esce. Comunque vi stavo dicendo che ehm, nell'Ariston c'erano un sacco di, di cantanti e di conduttori e conduttrici. Sì, da Sabri Ferilli a Michel Lunziger. Michel Lunziger è spettacolare, ragazze ha condotto bene. Mentre eh, la Clerici, mm, ho Un po' un ripensamento per la Clarice, non la voglio criticare, non la conosco bene. però vabbè, come si suol dire, come dice qualcuno: no comment. Quindi vabbè, c'è un pezzo. No, la Clarice ha presentato bene, non si può dire male. però per quanto riguarda Sanremo, quando ha vinto Valerio Scano, si salvi che può perché ha detto: Ah, ha vinto Valerio Scano ma allora salutalo però, anche se non, non ti è garbato tanto. Diciamo, salutalo. Dile buonasera. Invece no. No, ah, ha vinto a fare gli scambi. Ma si può essere così? Vabbè. Non, non è modo di comportarsi. Non è modo, dai raga, io. Per i tenori... Ha fatto tanto clamore Cioè nel senso ha detto tante cose belle E Valerio Chi se ne frega Beh, Ma perché? Perché? Che t'ha fatto? Non ti sta simpatico Ma allora fa finta che ti sta simpatico Non fare eh, Stupidate Dicendo ah ha vinto. Boh io non ho capito il perché boh, vabbè E niente Ragazze e invece mi usceno zika a partire dai, dagli altri conduttori mi sono piaciuti un tantissimo un scusate mi vi a parlare in gallurese ragazze che devo dire, sono sarta sono mezzo sarta tra un miscuglio di, di origini mi viene a parlare anche in gallurese perdonatemi non me ne vogliate ma sono così quindi eh, vi stavo dicendo sì Michelle che negli anni passati era molto brava ed è molto brava tuttora con Together Now Together Now mi è piaciuto molto non so se continuerà ma mi sa so che era l'ultima puntata di Together Now molto bella, molto brava e anche tanto professionale brava Michelle, mi sei piaciuta e mentre come dire Altri cantanti che mi sono piaciuti molto eh, I Maneskin, Maneskin, wow top Devo dire la verità no? Adesso non mi linciate Perché dico che i Mane mi piacciono Ma li trovo un po' Un minuto di silenzio Avete capito però? No Un po' inquietanti Mi piacciono ma sotto un, un, un, un profilo di ehm, hanno un profilo un po inquietante voi direte hm, cosa in che senso è inquietante che ma le skin secondo me hanno qualcosa di un po di raffigura strana come per dire sì quella canzone è fatta un po' bella ma un sapriccio qualcosa che non mi torna siamo fuori di testa. <ride> no, vabbè. Per l'amor di Dio, è bella quella canzone, è bellissima, ma boh. No, non le sto giudicando per il modo di vestire. Però, boh. C'è qualcosa che non mi. Non saprei. Vabbè, meglio che sto zitta. Vedete, si fa meglio. Però sono un po' inquietante. In certo, sotto sotto un, un certo aspetto, non saprei cosa dire. Quindi, sto zitta, cammino. Mentre per quanto riguarda l'aspetto eh, musicale, sono bravi, Dai, mi piacciono, non è male. Non ho ascoltato tutte le loro canzoni, ci tengo a precisare, ma il, eh, quella canzone prima che hanno fatto sentire a Sanremo, mi è piaciuta tanto. Molto bravi, sì, top. Molto, molto professionali. Eh, invece per quanto riguarda il sonora top mi stanno vicendo sempre di più io sono cresciuta sia con loro che con zucchero, Cristina d'Avena ma anche un pochettino da quando ero adolescente con Valerio Scano perché Valerio Scano è top voi direte, sì, lo so vi può stare quando non, lo... mm -hmm. non dico altra cosa ma il resto non mi dite che non, ha, non fa una bella musica perché Valerio Scano è bravo quanto il volo fare le scarpe dai non mi dite che non ha, non ha una bella voce perché non è vero a me piace mi sta simpatico come cantante ma eh, non potete dire che eh, si crede di essere chissà chi perché non è vero è bravo ha il suo talento e, e da lodare perché è troppo bravo è anche un ragazzo in gamba voi direte poi dire tutto quello che vuoi ma a me no ragazze Ognuno ha il proprio modo di esprimersi, di dire la propria, ma non potete dire che non ha talento, perché non è vero, è bravo. E a me piace come cantante e, e sa fare il suo lavoro, ben fatto. Tutto lì. Tornando a Pausini, Pausini anche lei mi piace, è brava, piace anche a, a mia Cellini, ovvero mia petta family e anche lei adora, eh, adora Laura Pausini, a me Laura Pausini ci sono cresciuta sia dall'adolescenza che nella pre-adolescenza, nel senso tra l'adolescenza e anche adesso che non sono più adolescente, ovvero che ho 33 anni, quindi top a eh, Laura Pausini, anche Laura Pausini è brava, sì, Giorgia lo stesso, Giorgia è la cantante di Ipa, non sono Giorgia, Giorgia è veramente molto brava, è la mia eh, cantante preferita, nonché anche eh, quella che ogni tanto mi viene da imitare, è inimitabile, però eh, come si suol dire, mi piace eh, cantare le sue canzoni perché è troppo carina. Mi piace davvero tanto quanto Laura Pausina. Che Giorgia è wow, il top. Ha una voce neomeludica, se non mi sbaglio, se non erro. E, e tra... non so sentire lirico, non ne ho idea. Perché a me la mia cantante di... non la mia cantante, cosa sto dicendo? La mia eh, professoressa di canto, non che maestra, non so come chiamare. Sì, vabbè, per privacy non dico il, nome, il cognome perché non posso e non mi interessa dirlo. Però so che mi hanno detto che io, quando canto, ho una voce tra il lirico e il pop. Più o meno siamo lì non c'è da sfuggire da lì non si sfugge io non credo ad avere una voce lì cara pop però mi piace quando canto perché credo di avere una bella voce non bellissima perché non mi sento all'altezza di <ride> scusate di giorgia o di pausini o di chissà chi però non è malaccio la mia voce quando canto forse l'ho fatta sentire in un vecchio video di quando avevo l'altro canale forse qualcuno l'ha sentita non ne ho idea alt, alt, alto là perché non lo so se qualcuno l'ha sentita se si ricorda che ho cantato qualche volta eh, un pezzo di strofa di canzone di, di chi? di Cesare Cremonini non è male la mia voce però va un po' migliorata come tutte le cose del resto si migliora solo se uno si eh, mette l'impegno a, a cercare di coltivare il proprio talento, come sul dire, la propria voce, come sul dire le corde vocali. Se uno non le allena, di giorno in giorno, anno in anno, peggiorano. Se uno invece le allena, allora fanno ok. Io sono una di quelle che non le ha allenate tanto e sempre però io tanto in metà a cantare: se sentite questa voce un po' rauca e mezza, sembra che sia una voce strana, era graffiante. È perché sono stata 2-3-4 giorni e se no non, so, non, non, non riesco a decifrare quante volte e giorni abbia cantato, come a gola come fosse una piena adolescente, sì, e, è per questo perché ho cantato. Vabbè. Non ho cantato a scuola, ma quasi perché io ho, ho la tendenza a cantare a voce alta e anziché abbassare la voce io la alzo quindi vabbè, dipende da dalla canzone che io tendo ad alzare la voce, e tenendo presente che quando, quando c'è da eh, fare un tono basso io invece la alzo dovrei abbassarlo eh, perché. Molte, molte ci sono i toni bassi e i toni alti. Io non riesco ad avere il tono basso, ho più eh, la capacità di un, di, una, di un tono più alto. Non so perché, boh, non, è, non, non ne ho idea del motivo. Boh, forse perché riesco a, a risalire in alto con un, un, un, una tona. Un, come si dice? Non vabbè, non so come spiegarmi. Una, una nota più alta, ecco, non mi veniva il termine, una nota più alta di quella più bassa. Dovrei studiare per capire bene il tono più basso o quello più alto. Forse è quello che mi migliorerà lo stato del mio... Del, cioè, l'attuale situazione attuale che io ho. Oh, esatto. Perché se no così non riesco proprio per niente invece invece tornando a Sanremo mi sta piacendo tutte le canzoni che hanno fatto dagli anni 80 agli anni 90 agli anni 2000 tutte molto belle mi piacciono non parlo solo di conduttori che hanno presentato benissimo e, e vabbè il resto avete già capito di chi parlo ma vabbè vogliamo farci, non, non è tutto oro quello che luccica, come sempre, ma vabbè, mi definisco Antonella Clerici, potevo fare di meglio, ma lì non voglio obiettare troppo perché sennò poi mi linciate anche i fan di Antonella Clerici e vabbè, però è così, potevo, potevo migliorare meglio nel comportamento che ha fatto con Valerio, ma vabbè, lì, ognuno è un'opinione soggettiva, personale mia non c'entrate niente, ognuno può pensarla come vuole, come crede, ognuno ha la propria opinione personale. Per quanto riguarda invece eh, le canzoni, tutti i cantanti mi sono piaciute tanto, solo una non mi è piaciuta, adesso non mi ricordo quale, però non importa. E niente, mh, tornando a noi, ehm, credo che... Eh, perché non ti riguarda i programmi Rai che mi guardo tutte le sere già lo sapete oramai siete stra informati su Instagram non credo però sì eh, allora gli anni passati mi guardavo come si chiamava al posto tuo ecco non veniva in mente al posto tuo con alta Teosanio. mentre eh, al posto tuo eh, era con Alda De e un'altra No, solo, no, aspettate, sto sbagliando tutto Solo Alda De Poi c'era Top The Pops, ve lo guardate Che se lo ricorda Top The Pops Io sì, da morire Vabbè, quello era un programma musicale C'era Alvin, all'epoca Il grande Alvin, simpatico e bravo Sì, un bravo conduttore televisivo della grande musica italiana e anche internazionale e nazionale vabbè ho detto la stessa cosa comunque siamo lì, lì. siamo lì all'epoca c'era anche nei cantanti tra i tre cantanti che andavano di moda e forse vanno ancora di moda ma penso di sì c'era Cesare Rimolini con Luna Pop e e tutti che e Vagus come si chiama Vagus non è Vagus Vagus sì, Bagus Luna Pop Bagus Cos'altro? Anna Station Shakira e... Vabbè, Laura Pausini che ve lo dica fa Giorgia, di tanto in tanto veniva top the Pops e... Che altro? Vabbè mm. Chi altro c'era? Neck Neck, grande Neck Neck e poi ce n'erano altri di cantanti che mi ricordo ah sì, Tiromancino Tiromancino e oltre a Tiromancino chi vi era? Mm -mm -mm -mm -mm. ah, Lorenzo Giovanotti Lorenzo Giovanotti, bravissimi eh, Lorenzo Giovanotti e tutti i cantanti che adoro finora Zucchero fornaciari, bravissima sì Zucchero Fornacciari perché anche con lui sono cresciuta io tantissimo da quando, da quando ero piccola adesso lo ascolto tuttora Zucchero Fornacciari e chi che ne ha chi ne mette perché ragazze la musica è vita c'è poco da fare se non c'è la musica che mondo è senza la musica ragazze non, non, non, non si può stare senza la musica. La musica aiuta psicologicamente. Diciamoci la verità. Eh sì, come la danza. Perché esiste la danza? Perché la danza aiuta a, far, a mettersi in forma, a stare in forma, però anche con lo sport, se non c'abbiamo abbiamo lo sport, ragazze, come si sta? Male. Perché una prima di tutto ci vuole, come si vuol dire, e questo è da ritorno a dire, alimentazione sana un bel po' di movimento, bere tanta acqua che ve lo di che fare Però anche io, sono piena per bere acqua ma di tanto in tanto mi sforzo, come dico sempre quando non voglio bere acqua cosa faccio? prendo gli infusi e faccio gli infusi, o un tè, una camomilla quel che l'è infusi o camomilla o quello che è basta che bevo acqua a tutta andare, a go go come sul dire, a go go poi, eh, cos'altro faccio? Vabbè, eh, camminare cammino. Non faccio tante passeggiate, oggi no perché tanto non sta diluviando, ma poco ci manca perché la giornata non promette bene, peggio, lo so. Ogni tanto arrivano verso casa mia dei corvacci della malora. <ride> sembrano un renato pozzetto come parlo. Corvacci della malora. <ride> Già. E niente, eh, questo è quanto. Quindi sì ragazze, eh, tutte le cose che vi ho visto, che vi stavo contando finora, sono tutte cose reali, perché è così. Mi guardavo streghe, che non vi ho detto, oltre ai personaggi che mi guardavo io, streghe, Smallville, non so se vi ricordate di Smallville, Clark Kent, chi è della mia età, perché non so di chi non so di che anno voi siate, io sono dell'88%, e ho 33 anni e praticamente ehm, io mi guardavo all'epoca di 2004-2003 non mi ricordo non ero in questa casa ero in un'altra e non vi sto a raccontare quella storia perché tanto credo che la sappiate tutti se mai la rifaccio un giorno da capo la storia di, di perché mi sono perché prima ero un'altra casa perché mi ero trasferita a una casa ma non credo, non può interessare a nessuno Caso me la faccio, se no no e dicevo, praticamente che io um, mi guardavo dal 2003 al 2004 streghe se non erro, non mi ricordo che anno fu fatto la serie telenovela o la fiction, come, fiction, come la Dio si voglia chiamare streghe eh, era un telefilm pare si sì, telefilm se non erro strega smallville california che sarebbe doc do.c eh, quello la guardavo quando andavo a scuola che erano alle medie se non erro superiori non ricordo bene pare di sì poi c'era oltre a quello verso gli anni sempre 2000 eh, 8 2009 non mi ricordo bene fa, non, fatevi due calcoli perché non mi ricordo c'era eh, cesaroni e cesaroni fino agli anni della mia scuola superiore mi riguardavo un pochettino ma poi fino a nanna perché fino a una certa ora potevo stare a guardarmi cesaroni ma dopo un po', dopo un po fino a, a nanna quindi era una bell'epoca quando andavo a scuola non sempre perché era una rottura di balls andare a scuola ma però mi piaceva perché mi potevo truccare anche lì mi piaceva il mondo del beauty allora diciamo che il mondo del beauty l'ho conosciuto a 13-14 anni se non erro, sì infatti prima o poi farò un dream life cosa vuol dire? la storia della mia vita ve la voglio rifare da capo perché non credo che tutti abbiate um, più o meno un riassunto dei ricordi passati e nuovi di come ho cominciato a conoscere sia il make up che il mondo della musica ma anche tutte le mie passioni che vengono che sono entrati a far parte della mia vita come la musica, lo sport Ah, perché ho fatto anche maggiorette, non solo, ho fatto le maggiorette, um, pallavolo, poco poco, poco pallavolo, tennis, anche il tennis, ciaone proprio. Voi direte perché ciaole? Perché un po' l'ho fatto, c'è stato un periodo che feci pure eh, tennis, ma poi l'ho mollato perché <ride> era negata, anche lì non mi sono trovata bene perché per carità non sto lì a dilungarmi troppo. E poi ho fatto pallavolo, mi è piaciuto, ho poi ho mollato per via del ginocchio che voi sapete bene perché che ve lo già anche in un altro video a parte se volete vi link. se trovo da qualche parte il video, ve lo linko qui nelle schede di informazione se lo trovo, se no ve lo cercate, non ne ho idea e poi cos'altro c'era? sì, pallavolo, tennis, majorette, danza ho fatto danza, ma lì ero bambina ancora, ero molto piccola, poi piccola, avrò avuto un 10-11 anni, ma come mi ricordo 8, forse 8 anni o 9. Comunque, giù di lì. E ho fatto danza, poi majorette, vabbè le maggiorette per carità, no comment. Mi sono piaciute, ma è stato solo un periodo perché dovevo andare al palazzetto dello sport. Eh, a fare delle, come dire, delle, una specie di spettacolino, eh, sapete come sono le maggiolette, non vi faccio dei, dei, dei, dei dettagli, vi indico dei dettagli, salire fino alla fase dello sport, ta ta ta, ta e e poi fare dei piccoli balletti, dei balletti senza far cadere neanche un minimo secondo il bastone della maggioretta. Diciamo che non me la sono cavata male per niente, anzi mi è andata piuttosto, come si può dire, di, ecco avete capito bene, di fortuna per non dire di altro. Perché non mi è caduto manco per un attimo il bastone delle mani? Mi stava cadendo e l'ho acchiappato di... <ride> Avete proprio capito bene, sì, di, di fortuna. Stavo per dire una parolaccia, ma mi sono trattenuto perché su YouTube ce ne troppe che dicono parolacce ambigue, strane. Io almeno cerco di trattenermi da quando posso perché non sempre riesco ma in questi giorni sto cercando più o meno di, man di mantenere le promesse non che solo a voi ma più che altro per me eh, di non dire per su YouTube perché so che poi YouTube mi banna i video che faccio ecco cioè. e niente ragazze e... E tutto il resto volevo dire semplicemente una cosa io adoro eh, a parte questo video che dice che sta diventando stralungo il romanaccio perché la lingua il, il dialetto romanaccio è troppo simpatico mi fa ridere da morire come anche la lingua galoreese quando ero piccola il dialetto calorese, lingua più che altro dialetto mi faceva ridere infatti quando andavo a casa delle signore eh, un po' vecchiette con tanto di rispetto mi veniva da ridere per come parlavano il dialetto calorese, troppo simpatiche sì Prima di stare sui social andavo sempre a casa delle signore eh, per chiacchierare, prendere un caffè, una, un, un tè e parlavamo un po' del più e del meno, facciamo quattro, quattro chiacchiere col caffè, e il tè, quattro biscottini e chiacchieravamo di tante cose, così, per farci quattro risate, scherzare e così via. E, sì, poi parlare di pratergolizie, queste cose qui. Quando parlavo dialetto calorese, io mi scompisciavo dalle risate. Era una cosa che non finiva più. Mamma mia, mi ridevo veramente di gusto, ragazze, altro che i social. Mi veniva troppo da ridere, ragazze. E ero troppo felice. E vabbè, anche adesso ogni tanto, come nonna, mi viene da ridere per quanto riguarda il dialetto gallese, Perché è troppo simpatica, come racconta mh, storie e fatti della gallura. Già perché le storie, tante storie, i poeti galluresi sono veramente una cosa unica, so, sorprendente, fanno troppo simpatia. Oltre che mia nonna viene da eh, una, come si può dire, eh, famiglia di poeti più o meno, non voglio dire balle, ma secondo me è così, perché eh, in Gallura siamo più o meno come in tutto il resto dell'Italia, penso che siamo pieni di poeti. Sì. Di, di poeti galoresi e così e niente questo è quanto quindi io mi diverto alla fine a parlare in gallurese quindi scusate mi sono a parlare in gallurese dire pezzi di frase in gallura ma ci sta come penso che voi se siete se come siete nel resto d'Italia Roma, io, io, io, a Roma o se siete, che ne so a eh, Milano o dovunque voi siate vi viene a parlare il vostro dialetto credo che sia più che normale, normalissimo così io, quindi scusatemi se ogni tanto viene da parlare in dialetto o, o magari mi scappa in, in inglese, americano non me ne vogliate ma è così e niente ragazzi, questo era tutto. Io adesso vi saluto, vi ringrazio. Se vi è piaciuto questo video un po' abbastanza lungo, perdonatemi, ma mi è piaciuto così. E nulla, e io vi ringrazio, mi concedo da questo video, ve ne faccio un altro dopo di questo. Sempre se mi riesce, non voglio fare nessun taglio perché penso che vi sia piaciuto abbastanza questo video. Almeno mi auguro io. Eh, faccio gli scongiuri che vi prego vi prego di piacervi questo video se non è così pazienza non ci posso fare niente like o oh, dislike come volete voi e niente un bacio commentate fatemi sapere cosa avevate voi in mente per altri video che chiacchierici come questo tipo tra gli anni a cavallo degli anni 80 90 2000 e non solo Cosa, che musica vi piaceva, che cosa, fate, cosa facevate di sport, quali erano i vostri hobby preferiti prima di esserci i cosiddetti social che vi circondano oggi, anzi che ci circondano oggi e soprattutto quali sono le vostre, dove andate di solito, vabbè dove andate che fate di solito quando siete tristi o felici l'uno o l'altro Ciao, attivate la campanella se vi iscrivete e che ne so, ciao, buona vita a tutte e a dopo, se ci, ci riesco non lo so, ciao.